In questa lezione parleremo delle espressioni nell'insieme n, dei numeri naturali. Intanto, cosa sono le espressioni? Le espressioni sono un insieme di numeri ed operazioni in successione, ad esempio 3 più 5 per 2 più 4 diviso 2, e in cui troveremo l'uguale alla fine. La posizione dell'uguale è importante. Quindi perché? l'uguale alla fine è come se mi chiedesse di fare dei calcoli quindi fai dei calcoli risolvi l'espressione se l'uguale invece lo troveremo al centro, come in questo caso questa cosa qui verrà chiamata equazione e si risolve in una maniera totalmente diversa dalle espressioni il risultato delle espressioni è davvero così importante? vediamo un esempio 5 più 6 più 4 più 5. Il risultato di questa espressione è 20. Allora proviamo a fare questa espressione. 5 più 5, 11. 6 più 4, 9. 11 più 9, 20. Cosa ho fatto? Ho trovato il risultato. 20. Allora, se trovo il risultato, quello che ho fatto è giusto? Beh, non per forza, perché? Perché 5 più 5 fa 10, quindi il numero 11 è sbagliato. 6 più 4 fa 10, quindi il numero 9 è sbagliato. Ho sbagliato due volte e questi due sbagli poi sono corretti tra di loro, perché 11 più 9 alla fine mi risulterà 20. Però in questo esercizio, anche se ho ottenuto il risultato, ho fatto due errori molto gravi. Potrei quindi anche inventarmi due numeri, 25 meno 5, anche questi due numeri avrebbero come risultato 20 però anche in questo caso avrei fatto degli errori 25, 5 e meno che non derivano dai numeri che stanno nel primo passaggio quindi cosa mi dice il risultato? se il risultato è sbagliato ho commesso sicuramente qualche errore però se il risultato è giusto potrei comunque aver commesso errori durante lo svolgimento dell'esercizio tornando all'esempio precedente Cosa deve succedere in un'espressione? In un'espressione l'uguaglianza si deve mantenere in tutti i passaggi dell'espressione. Cioè, se io faccio il primo calcolo, 5 più 6, 11, non mi devo dimenticare di andare a scrivere gli altri numeri che non ho calcolato, 11 più 4 più 5. Se io faccio il secondo calcolo, 11 più 4, che fa 15 non devo dimenticarmi il più 5 se faccio l'ultimo calcolo ottengo il risultato cosa notiamo ogni singolo passaggio ha come risultato il numero 20 questo è obbligatorio e questo mi dice che non ci sono errori nella mia espressione ok l'espressione mantiene un'uguaglianza in ogni singolo membro non solo quest'uguaglianza deve essere corretta ma il calcolo che ho fatto deve essere giusto perché se io avessi fatto più calcoli ad esempio 5 più 6 e 4 più 5 tutti e due sbagliati quindi 5 più 6 avessi scritto 10 e 4 più 5 avessi scritto 10 avrei comunque mantenuto l'uguaglianza perché in questo caso fa 20 in questo caso fa 20 però avrei commesso due gravi errori. Ho scritto che 5 più 6 fa 10 e che 4 più 5 fa 10. Quindi questi due calcoli sono errati. Quindi anche mantenendo l'uguaglianza in ogni singolo passaggio, questo non dice che non abbiamo commesso errori durante tutta la nostra espressione. Quindi in questo caso questi due numeri sono due errori. Potrebbe succedere anche un'altra cosa che succede eh, spesso ai ragazzi in prima media, che è quando faccio un'espressione, calcolo i primi due, quindi 11. Poi faccio il secondo calcolo, dimenticandomi di questo più 5, quindi 11 più 4, 15. E poi faccio l'ultimo calcolo, ottenendo alla fine il risultato 20. Qual è l'errore che ho commesso in questo caso? In questo caso i calcoli sono corretti, perché? Perché 5 più 6 fa 11, 11 più 4 fa 15, 15 più 5 fa 20 però ogni singolo passaggio contiene un numero diverso perché il primo passaggio contiene il numero 20 5 più 6 più 4 più 5 che fa 20 il secondo passaggio il numero 15 il terzo passaggio il numero 20 quindi cosa implicitamente abbiamo detto? che 20 è uguale a 15 e che 15 è uguale a 20 avrei commesso due errori, stavolta due errori dove si trovano in questi uguali, perché non ho mantenuto l'uguaglianza dei membri. Quindi, cosa è successo? In questo caso ho commesso errori di calcolo. In quest'altro caso mi sono proprio dimenticato le operazioni. Non possiamo giustificare la correttezza di un'espressione basandoci solamente sul risultato. Mi raccomando, fate attenzione. Vediamo adesso l'importanza di sottolineare in un'espressione. Ad esempio... Io ho un'espressione di questo tipo. Allora, cosa possiamo fare noi? Intanto, alle qualcuno insegna a fare i primi due calcoli, cioè a fare 8 più 2. E questo non è sbagliato perché posso farlo e 8 più 2 fa 10. Però io potrei andarmi a scrivere tutti gli altri numeri, quindi fare più 2, più 2, più 8, più 8. E continuare in questo modo a fare sempre i primi due calcoli. Quindi, ok, questo procedimento non è errato, assolutamente non è errato. Fare i primi due calcoli porterà alla fine al risultato. Ogni singolo passaggio contiene tutti i numeri del passaggio precedente, quindi non ho fatto né errori di calcolo. Come faccio a capire non ho fatto errori di calcolo? Sottolineando... Sotto la sottolineatura troverò il risultato, quindi visivamente posso subito controllare che non c'è un errore di calcolo. E poi ho riscritto ogni singolo calcolo che non ho sottolineato e visivamente posso controllare di non aver dimenticato nessun numero nessuna operazione. Però qual è il problema di sottolineare soltanto i primi due numeri? Che il numero di passaggi elevatissimi che sono 1, 2, 3, 4, 5 passaggi in generale un'espressione devo sottolineare il maggior numero di calcoli possibili per poter fare più calcoli nello stesso passaggio e diminuire il numero dei passaggi quindi in questo caso 8 più 2 più 2 più 2 più 8 più 8 cosa vado a fare? l'8 lo sommo col 2 perché fa 10 questo 2 lo sommo con questo 8, perché mi fa 10. Quest'altro 2 lo sommo con quest'altro 8, che mi fa 10. Quindi cosa ho ottenuto? Non solo ho ottenuto numeri belli, che chiamo belli, perché? Perché sono belli? Perché finiscono con lo 0 e posso sommarli istantaneamente. 10 più 10 più 10 fa 30. Sono stato ordinato, quindi ogni singolo calcolo l'ho trovato sotto la mia sottolineatura quindi posso controllare i calcoli che ho fatto sottolineando inoltre non mi dimentico nessun numero perché se un'espressione trovo tanti numeri uguali ad esempio il 2 lo trovo tre volte sottolineando mi ricorderò se questo numero l'ho riscritto l'ho usato per calcolare o non l'ho usato quindi dovrò riscriverlo nel passaggio successivo più e meno si possono fare anche con numeri lontani per e diviso si possono fare soltanto con numeri vicini. In che senso? In un'espressione del genere, io devo sottolineare le operazioni in, seguendo una precedenza che vedremo successivamente. Però, le moltiplicazioni vanno fatte soltanto con numeri che stanno vicini. Io non posso prendere questo 2 per e andarlo a moltiplicare ad esempio con questo numero 3 assolutamente no perché il per si può fare soltanto con numeri che stanno vicini unisce due numeri vicini tra loro quindi posso fare 2 con questo 3 il 5 con questo 1 e il 2 con questo 1 invece il più 1 più 3 si può fare unendo due numeri che stanno lontani tra loro ecco io Probabilmente all'elementare non sono stato abituato a sommare l'1 col 3, ma questo è possibile. E come faccio a capire che è possibile? Beh, praticamente sottolineando, seguendo la precedenza delle operazioni, quindi prima ho sottolineato tutte le moltiplicazioni, alla fine mi rimarranno dei numeri che, tra virgolette, sono liberi di essere sommati o su cui posso fare anche altre operazioni che hanno una precedenza inferiore rispetto alla moltiplicazione. Adesso che ho sottolineato tutti questi calcoli, posso procedere da sinistra a destra. Quindi vedete, la sottolineatura non va da sinistra a destra, sono partito prima dal 2 per 3, poi ho sottolineato 5 per 1, poi 2 per 1 e poi ho sottolineato 1 più 3. Adesso posso partire da sinistra a destra e seguendo le sottolineature posso fare tutti i calcoli. Quindi 1 più 3... 4. ecco che praticamente la somma l'ho fatta per prima la somma si sottolinea per ultima ma si può fare anche per prima rispetto a tutte le altre operazioni la moltiplicazione che ho sottolineato per prima la farò adesso quindi sotto la mia sottolineatura e questo numero più 3 che ora incontro dopo il 5 per 1 l'ho già utilizzato per la somma col primo numero 1 quindi non lo andrò a riscrivere quindi cosa faccio? Salto direttamente alla sottolineatura successiva. 2 per 1, 2. A questo punto continuo con le mie sottolineature. Quindi sommerò il 4 col 6 e sommerò il 5 col 2. Però sappiamo che il più e il meno si possono fare anche con numeri lontani. Quindi avrei potuto fare anche il 4 col 2 e il 6 col 5. Nessuno me lo vieta. Quindi 4 più 2, 6... 6 più 5 11, 6 più 11 17. Ora, con questa tecnica della sottolineatura faccio il maggior numero di calcoli possibili in ogni passaggio. Praticamente 4 calcoli nel primo passaggio equivale con la vecchia tecnica di fare i primi due calcoli a eliminare 4 passaggi di espressione. Ora, non solo questo, ma se avessi fatto i primi due calcoli cioè 1 più 2, avrei stato la precedenza ai primi due numeri, avrei sbagliato perché? perché noi sappiamo che la precedenza si dà alla moltiplicazione quindi non dare la precedenza alla prima operazione, quindi a fare il primo calcolo che trovo alla mia sinistra perché questo mi potrebbe portare ad un errore e quindi a commettere tanti errori nelle mie espressioni anche nelle più semplici, tipo 1 più 2 per 3 Vediamo adesso, la sottrazione e la divisione, che non sono due operazioni in n, sono le uniche due che non sono operazioni in n, hanno in, nelle espressioni una precedenza a sinistra. Vediamo. Non posso sottolineare praticamente due sottrazioni consecutive e due divisioni consecutive. Vediamo un esempio. Allora, vediamo cosa succede. Io sono tentato di sottolineare per prima 2 meno 2 perché perché 2 meno 2 so che fa 0 adesso questo che ho appena fatto è un errore è anche grave perché quando sottolineo devo stare attento che non ci sia una precedenza accanto a quello che ho sottolineato la sottrazione ha una precedenza a sinistra cioè questo meno 2 a sinistra deve essere fatto per prima quindi non posso utilizzare questo meno 2 con una sottrazione successiva. Quindi il primo meno 2 dovrà essere fatto col 5. Stessa cosa accade per le divisioni. Non posso assolutamente partire da questa divisione. Perché? Perché a sinistra trovo la stessa operazione. La divisione sulla divisione ha una precedenza a sinistra, come la sottrazione. Quindi in questo caso dovrò per prima fare la divisione a sinistra, 3 diviso 3. E quindi aspettare quel risultato per poter fare il successivo calcolo. Vediamo un altro esempio di questo tipo. Allora, parto col sottolineare prima le divisioni che hanno la precedenza. Allora, vorrei fare per prima questa divisione, 2 per 2. Non posso, perché non posso? Perché ho una precedenza a sinistra. Mi dovrei fare per prima questa divisione. 3 diviso 2. Anche questa divisione nei numeri naturali non è possibile farla. Allora che, che significa? Che sia questa divisione che questa divisione sono bloccate da un risultato precedente che sarebbe questo, 2 per 3. Quindi in questo caso la moltiplicazione si deve fare prima della divisione anche se la precedenza spetterebbe alla divisione. Quindi si dice che una serie successiva di moltiplicazioni e divisioni conviene dare la precedenza alla prima che troviamo alla nostra sinistra quindi io ragiono in questo modo e non potendo fare questi calcoli comunque darò la precedenza a 2 per 3 vedo questo 10 e questo 10 che mi attirano e perché? perché 10 meno 10 fa 0 e penso che posso semplificarli attenzione, è un errore perché? Io so che la somma e la sottrazione si possono fare anche tra numeri lontani, il 10 e il 10 sono lontani. Ma sottolineando il primo 10, sottolineando il secondo 10, noto che il primo ha una sottrazione. La sottrazione a sinistra ha una precedenza sulla sottrazione a destra. Quindi non posso sottolineare questi due. Però posso sottolineare tutto il resto, cioè questo 10 con questo 10 lo posso sottolineare, perché il più non ha precedenza sulla sottrazione. Quindi. Facendo 0, li dovrò cancellare. Poi posso sottolineare questo 5 con questo 5, perché non ci sono precedenze, e quindi continuare con i miei calcoli. Vediamo adesso qualche esempio di espressione e vediamo cosa conviene sottolineare e in che ordine dobbiamo sottolinearlo. Allora, in questo esercizio, cerchiamo di dare il più possibile la precedenza alla sottrazione. E dopo aver dato la precedenza alla sottrazione, Diamo la precedenza all'addizione. Quali sono le sottrazioni che possiamo fare? Praticamente non possiamo prendere due numeri negativi, cioè meno 24 col meno 5 non lo possiamo fare, meno 24 non possiamo farlo neanche col meno 6, però possiamo prendere un numero positivo e un numero negativo, questo sì che si può fare perché non ci sono due sottrazioni consecutive, quindi posso fare ad esempio 11. Meno 5. Posso fare anche 7-6, posso fare 50 meno 24. L'unico calcolo che mi rimane dopo questa sottolineatura è 4 meno 27. Perché non lo sottolineo? Perché questo calcolo non si può fare, non si può fare perché 4 è più piccolo di 27. Quindi la sottolineatura in rosso non si può. Fare. Procediamo con i calcoli. 50 meno 24, 26, più 7 meno 6, 1, più 11 meno 5, 6, più 4, meno 27. Questi numeri non posso calcolarli tra di loro e quindi li riscrivo. Il meno 6 non lo riscrivo perché l'ho già utilizzato col più 7. L'ho già sottolineato, l'ho già utilizzato. Uguale e uguale a capo, mi raccomando. Ora cosa posso fare? Posso fare questo calcolo 26 più 1 meno 27. Perché? Perché 26 più 1 fa 27. Meno 27 fa 0. Cerco di dare la precedenza ai calcoli che fanno 0. Perché quando un calcolo fa 0, posso eliminarlo dalla mia espressione in questo modo. Adesso mi rimangono gli ultimi due numeri che posso andare a sommare tra di loro. 6 e 4 fa 10. Risultato 10 e ho utilizzato praticamente un solo passaggio per trovare il mio risultato. Vediamo questa espressione in cui compaiono anche delle moltiplicazioni. La precedenza va data alle moltiplicazioni. 11 per 7, 25 per 3, 1 per 8 per 4 e 23 per 2. Alla fine mi rimarranno due numeri, 9 e 15. Questi due numeri possono essere sommati tra di loro. Perché? Perché non ci sono operazioni che hanno la precedenza accanto. Abbiamo sempre questa somma, quindi stessa precedenza. Procediamo con le operazioni quindi. 11 per 7, è 77, meno. 25 per 3, è 75, più. 9 più 15, 24 più 1 per 8 è 8, 8 per 4 è 32, meno 23 per 2. In questo caso conviene procedere al calcolo in riga come se fosse in colonna, cioè fare prima 2 per 3 che fa 6, poi 2 per 2 che fa 4. Nel caso di eventuali riporti, questi riporti li terremo nelle dita. Uguale e uguale a K. Diamo il più possibile la precedenza alle sottrazioni, quindi 77 meno 75, e poi vorrei fare una sottrazione, dovrei fare o 32 meno 46 o 24 meno 46. Nessuna delle due si può fare, perché? Perché sia il 24 che il 32 sono più piccoli del 46. Allora, in questo caso, il 46 è bloccato. L'unico altro calcolo che posso fare è 24 più 32, anche se ha una precedenza inferiore rispetto alla sottrazione. 77 meno 75 fa 2, più 24 più 32, anche in questo caso conviene andare come se fossimo in colonna, cioè 4 più 2, 6, mi lascio un po' di spazio, 2 più 3, 5, meno 46. Adesso diamo la precedenza a questa sottrazione, 56 meno 46, quindi riscrivo 2 più e dopo calcolo la sottrazione, 56 meno 46, 10. 2 più 10, 12. Vediamo adesso un esempio in cui figura anche la divisione. Seguendo la nostra precedenza daremo la precedenza prima alle divisioni, quindi questa, questa, questa. Poi la precedenza alle moltiplicazioni, ne trovo soltanto una. Dopo alle sottrazioni e alla fine alle addizioni. In questo caso... Le uniche sottrazioni che posso fare sono 9-3, 9-2 e teoricamente 9-15, ma 9 è più piccolo di 15, quindi non posso farlo. Non posso fare neanche 3-2, ricordiamoci che la sottrazione a sinistra ha la precedenza, quando ne sottolineo uno. Quindi nel caso del 3-2, qui troviamo un segno meno che mi blocca questa sottrazione. Non posso fare neanche meno 3 meno 15 non solo perché sono più piccoli ma perché c'è questo segno meno a sinistra e non posso fare neanche meno 2 meno 15 perché c'è questo segno meno a sinistra quindi l'unico calcolo che posso fare è ad esempio 9 meno 2 quindi posso fare anche saltando questo meno 3 vediamo i singoli calcoli quindi per le divisioni conviene utilizzare la tecnica delle divisioni in riga quindi chiedersi quante volte il 5 sta nel 7 il 5 sta nel 7 una volta col resto di 2 il resto conviene tenerselo nelle dita oppure scriverlo piccolino qui il 5 nel 20 ci sta 4 volte più 9 meno 2, 7 meno 3 lo devo riscrivere più 14 diviso 2, 7 più 26 diviso 13 ora una tecnica possibile potrebbe essere quella di mascherare l'ultima cifra quindi chiedersi quante volte l'1 sta nel 2 questa è abbastanza imprecisa però ci dice più o meno quante volte ci sta l'1 nel 2 ci sta due volte ecco che 26 diviso 13 fa esattamente 2 meno 15 che devo riscriverlo più 1 per 4, 4 Continuo a dare la precedenza. Prima la sottrazione, in maniera tale che i numeri diventino più piccoli. E poi alla somma. Comunque in maniera tale che i numeri diventino più piccoli possibili o che facciano 0. 7 meno 3, 14, più 2, più 4. 7 meno 15, gli ultimi due numeri rimasti non li posso fare perché 7 è più piccolo di 15. Allora, 14 più 2 mi fa 16 più 4 mi fa 20 più 7 meno 3, 4 più 7, meno 15 uguale adesso do la precedenza alla sottrazione cosa posso fare meno 15? posso fare 20 meno 15 e gli ultimi due numeri che mi rimangono più 4, più 7 20 meno 15, 5 più 4 più 7, 11 5 più 11, 16. E finisco la mia espressione. Verso la fine della prima media troveremo anche le potenze e le proprietà delle potenze. Ora, seguendo una scaletta avremo come priorità assoluta le proprietà delle potenze. Ora, si sottolineano prima le proprietà delle potenze che sono praticamente due potenze vicine che hanno o la stessa base o lo stesso esponente. Ad esempio, se è la quarta diviso se è la seconda. Sono vicine, hanno la stessa base ed esponenti diversi. Le proprietà delle potenze sappiamo che valgono solamente per la moltiplicazione e per la divisione. Quindi dovrò sottolineare moltiplicazione e divisioni tra potenze che hanno lo stesso numero sotto o lo stesso numero sopra. E trovo un'altra, ad esempio, 8 alla terza diviso 8 alla seconda. C'è il per o la divisione che si fa tra due numeri vicini e le due potenze hanno lo stesso numero come base, 8 e 8. 2 alla quinta e 2 alla quarta, anche queste potenze hanno come base il 2, però questo, questo calcolo fatto come proprietà delle potenze sarebbe sbagliato. Perché? Perché non esiste una proprietà delle potenze che collega due potenze con la somma o con la sottrazione quindi qua in mezzo ci sarebbe dovuto essere un per o una divisione dopo aver sottolineato le proprietà delle potenze sottolineo le singole potenze cioè 3 alla terza 2 alla quinta e 2 alla quarta che si fanno da sole, singolarmente dopo aver sottolineato le singole potenze sottolineerò le divisioni che qua non ci sono non sono rimaste comunque, le moltiplicazioni, questo 3x5 e 3x72, le sottrazioni e le addizioni, in questo caso ho sottolineato tutti i numeri, quindi sto facendo il maggior numero di calcoli possibili in questo esercizio. Ricordiamo che nelle proprietà delle potenze la divisione all'esponente diventa una sottrazione, quindi sia in questo caso che in questo dovrò fare una sottrazione di esponenti. Ciò che è uguale rimarrà uguale, in questo caso ho il 6, che è uguale e rimane uguale e dovrò fare semplicemente 4 meno 2 che fa 2 più 3 per 72 procedo come se fosse in colonna 3 per 2 6 e mi lascio un po di spazio 3 per 7 21 meno la divisione diventa una sottrazione quindi 8 ciò che è uguale rimane uguale 3 meno 2 che diventa 1 sappiamo che 1 non si scrive come esponente, quindi in questo caso risulta 8 più 3 per 5, 15, più 3 alla terza, cioè 3 per 3, 9, per 3, 27, meno 2 alla quinta, cioè 2 per 2, 4, per 2, 8, per 2, 16, per 2, 32, meno 2 alla quarta, e 2, 4, 8, 16 tutto elevato alla seconda precedenza alle proprietà delle potenze poi alle singole potenze poi alle moltiplicazioni non ce ne sono poi alle sottrazioni se possibile e alle somme in questo caso questa, questa e questa qua posso fare tutti i calcoli praticamente quindi se è la seconda 36 più 216 meno 8 200 più 15 più 27 conviene procedere come se fossimo in colonna 5 più 7 12 scrivo 2 riporto 1 2 più 1 3 è 1 che riportavo 4 42 meno 32 meno 16 invece conviene procedere da sinistra a destra la 32 prima tolgo 10 che mi fa 22 poi dei 6 che mi rimangono ne tolgo 2 che mi fa 20 ne tolgo 4 che mi fa 16 noi sappiamo che questa parentesi è inutile perché questa parentesi è inutile? perché dentro c'è soltanto un numero quindi possiamo eliminarla facciamo tutti i calcoli che troviamo qua davanti preferisco fare l'8 col 2 quindi 108 più 42 e la precedenza comunque alle potenze questo 16 alla seconda quindi avremo 36 più 42. 8 più 2 è 10, scrivo 0 e riporto 1. 4 più 0 è 4, 1 che riportavo 5, quindi 250. Meno 16 per 16 256. Ora vorrei fare prima la sottrazione, ma non posso perché sono più piccoli, del 256. Quindi procedo con la somma, questo numero praticamente è bloccato. 36 più 250 fa 6 più 0, 6. 3 più 5, 8, quindi 286, meno 256. Anche in questo caso conviene procedere da sinistra verso destra con la sottrazione perché ogni singola cifra del minuendo è uguale o maggiore ad ogni singola cifra del sottraendo. Quindi 2 meno 2 si eliminano, 8 meno 5, 3, 6 meno 6, 0, quindi 30. vediamo un ultimo esempio con le parentesi in tutto ciò quindi procedendo sempre sottolineando dobbiamo nel frattempo togliere le parentesi ora, quali sono le parentesi che possono essere tolte con facilità? basta controllare se accanto alla parentesi prima o dopo c'è una moltiplicazione, una divisione o una potenza sono le operazioni che hanno la precedenza queste operazioni ci bloccano la parentesi quindi la parentesi quadra che ha questa divisione e la parentesi quadra sia a sinistra che a destra è bloccata dalla divisione questa parentesi tonda è bloccata dalla moltiplicazione invece quali sono le parentesi che non sono bloccate da moltiplicazioni, divisioni o potenze praticamente queste due parentesi tonde questa e questa in prima media praticamente posso ragionare come segue ora, se sottolineo tutto il calcolo dentro la parentesi la parentesi si rimuove del tutto perché? perché dopo il calcolo all'interno della parentesi rimarrà soltanto un numero se comunque in questa parentesi a sinistra sottolineo 3x3 posso comunque rimuovere la parentesi perché? perché la rimozione della parentesi si può sempre fare se prima della parentesi c'è un segno più in questo caso quindi la prima parentesi si toglie perché c'è questo segno più la seconda parentesi si può togliere subito perché c'è questo segno più o si toglie successivamente al calcolo che vado a fare perché il calcolo mi fa rimanere dentro la parentesi soltanto un numero quali altri calcoli posso andare a fare? ecco non per forza la parentesi tonda mi dà una precedenza, perché ricordiamoci la precedenza alle moltiplicazioni, quindi in questo caso 3 per 3, 2 per 4 che trovo dentro questa parentesi, 2 per 7 che lo trovo fuori dalla parentesi tonda e 2 per 1 che trovo fuori da tutte le parentesi. E quali numeri mi sono rimasti da calcolare? Praticamente 6 più 2, perché questo 6 più 2 non lo posso sottolineare? perché accanto a questo più c'è una moltiplicazione la moltiplicazione mi blocca il numero 2 mi blocca per precedenza quindi questo 6 più 2 non può essere fatto quindi mi è rimasto il numero 11 di questa parentesi teoricamente posso andare a sommare questo 6 con questo 11 quindi 6 più 11 perché? perché la parentesi tonda è stata rimossa non posso però andare a sommare questo 6 col meno 4 quindi a fare una sottrazione perché non posso farlo? perché appartengono a parentesi diverse quindi per sommare due numeri questi due numeri devono stare nella stessa parentesi non devono avere parentesi aperte in mezzo o chiuse in mezzo quindi quadra 6 più 2 per 8 meno 2 per 4, 8 più 11, questa parentesi l'ho rimossa perché c'è un più davanti, più 3 per 3, 9 chiusa quadra, la quadra non si rimuove perché c'è una divisione accanto. 2 per 7, 14 meno 4, questa parentesi si rimuove comunque perché ho sottolineato tutto quello che c'era dentro, quindi più 8 meno 5, 3, meno, 2 per 1, 2. Ora cosa posso fare? Quindi sottolineare tutto questo calcolo dentro la parentesi, 8 per 8. Questa parentesi in questo momento è bloccata da questa moltiplicazione. Però la posso togliere successivamente perché? Perché ho sottolineato tutto quello che sta dentro la parentesi. Ora, il 2 è bloccato dalla moltiplicazione che è la precedenza ma tanti altri numeri sono rimasti nella mia parentesi quadra che sono 6 più 11 più 9 posso fare questo calcolo nella seconda parentesi quadra ci sono tre numeri e anche questi tre possono essere sommati tra di loro quindi 14 meno 4 più 3 non posso invece sommare i numeri all'interno delle parentesi col meno 2 finale perché il meno 2 sta fuori da tutte le parentesi ora anche se ne ho sottolineati tre numeri i calcoli devono essere fatti a 2 a 2, quindi prima faccio 11 più 9, che fa 20. Lo scrivo così non commetto errori, e poi faccio 20 più 6, che fa 26, più 2 per 8 meno 8 fa 0. Per 0 si deve scrivere sempre, ricordiamoci. Chiusa quadra, diviso. Questa parentesi quadra scompare. Perché scompare? Perché ho sottolineato tutto quello che c'era all'interno della parentesi quadra. Però i calcoli facciamo da 2 a 2. Prima 14 meno 4 che fa 10 e lo scrivo piccolino. 10 più 3, 13, meno 2, uguale. Precedenza alla moltiplicazione. 2 per 0, 0. Se il risultato fa 0 posso eliminare tutti questi numeri quindi dentro la parentesi quadra è rimasto soltanto il 26 e si elimina anche la parentesi quadra perché all'interno c'è soltanto un numero quindi 26 13 meno 2 non può essere fatto perché se lo sottolineo noto che a sinistra della mia sottolineatura c'è una precedenza che è la divisione dovrò riscrivere quindi diviso 13 meno 2 perché la precedenza va data a questa divisione 26 diviso 13 fa 2 2 meno 2 fa 0.